Amici di Politicamente Scorretto, buonasera, ci troviamo qui alla Casa della Conoscenza, fuori dall'auditorium, insieme a Laura Traversi, eh, presidente dell'associazione eh, Amici di Giana. Di cosa si occupa l'associazione che lei presiede? Buonasera, grazie. Eh, l'associazione è eh, intitolata a Gianandrea Mutti, eh, che era oh, un amico, nonché esperto e conoscitore professionista del cinema, eh, scomparso prematuramente e che ha lasciato un'eredità di eh, competenze e conoscenza del cinema che ha fatto sì che le persone come me e i miei colleghi dell'associazione si siano riuniti e hanno avuto la necessità e l'urgenza di fondare un'associazione e un premio cinematografico a lui intitolato. E in cosa consiste questo premio? Questo premio è un premio speciale e unico in Italia, si chiama Premio Mutti AMM ed è un premio volto alla realizzazione di progetti cinematografici ed è un bando nazionale, quindi è estendibile a tutti i registi di origine migrante residenti in Italia da un anno per la realizzazione di loro progetti filmici eh, entro l'anno solare successivo. È un progetto, eh, un premio anzi in denaro, sono 18 euro, che consentono appunto il sostegno alla realizzazione di progetti filmici. Ecco, stasera noi siamo qui per la proiezione del film Va Pensiero. Che cosa le ha colpito maggiormente di questo film? Eh, il film, come ho detto prima, viene realizzato dopo la consegna del premio e quindi eh, i, vengono mh, presentati i progetti, quindi sono progetti non ancora realizzati. Il progetto, quando pervenne nel 2011 alla giuria del premio Mutti, che è rappresentata dall'Associazione Amici di Giana, che presiedo, dalla Cineteca di Bologna, dalla, mh, archivo, attualmente Archivio Memorie Migranti, e dalla Fondazione Piano Terra, ONLUS di Roma. Eh, All'epoca invece eravamo solo due soggetti partecipanti ehm, quando giunse il progetto eh, di Dagmawi-Imer. Eh, eravamo due soggetti. Dopo quell'anno lì si aggiunse anche l'archivio Memorie Migranti. È un anno di svolta l'anno del premio di Vapensiero, proprio perché ha consentito al premio Mutti di eh, conoscere l'archivio Memorie Migranti. All'epoca del deposito del progetto di Dagmaui, la cosa straordinaria che colpì fu sostanzialmente la storia di questo Griot, eh, di questo eh, senegalese che, eh, nonostante Tante una vita difficile a Milano aveva... Eh, ha avuto la capacità di sviluppare la sua professionalità, la sua arte e la, eh, la sua vita in maniera felice e eh, molto molto consapevole, nonostante l'aggressione eh, orribile che gli era accaduta, questo fatto di razzismo che gli aveva portato delle ferite personali e un cambiamento di vita dovuto anche a questa aggressione. E poi alla capacità filmica straordinaria di Dagmaui Mer, perché all'epoca del deposito del progetto, eh, Dagmawi aveva già realizzato eh, alcune ore di girato per cui mh, eravamo riusciti anche a vedere alcune immagini già del film che si sarebbe realizzato poi nell'anno solare successivo, quindi forza espressiva delle immagini e proprio la storia raccontata. Ricordiamo che questo evento, cioè la proiezione di questo film alla Casa della Conoscenza, fa parte della settimana di Politicamente Scorretto, che è l'evento che possiamo vedere qui nella Locandina, organizzato e eh, dedicato alla legalità dal Comune di Casalecchio. Ecco, questo è un Comune molto eh, presente su queste tematiche. Quanto è importante la collaborazione fra associazioni e istituzioni in questi ambiti, questi, per, per questi temi? Ma naturalmente la collaborazione per il tema specifico di cui ci occupiamo noi cioè del premio eh, volta al sostegno di progetti filmici così particolari e unici è sostanziale nel senso che essere presenti in uh, questo festival per noi è la prima volta però è un'occasione importantissima di cui mi auguro e, mh, la prosecuzione naturalmente perché la collaborazione con eventi e istituzioni sul territorio per noi risulta fondamentale. Ottimo, infatti questa è la quindicesima edizione sicuramente andrà avanti questo progetto. Ecco proprio per concludere volevo chiedere cosa si augura proprio da questa manifestazione? Eh, innanzitutto di poter sviluppare come dicevamo il, il progetto con l'istituzione e poi eh, cosa speciale a cui ci siamo dedicati noi come associazione amici di Giana con i nostri partner è proprio di diffondere i film che abbiamo sostenuto in questi anni perché realizzare un film è difficile ma è molto più difficile farlo vedere al pubblico.